Ciao, se vuoi aiutare il canale a crescere e migliorare il nostro servizio puoi cliccare sul link che trovi in descrizione dei video caricati. Costa una piccola donazione, anche solo un caffè. Grazie e buona visione. Benvenuti alla terza parte del capitolo 19, questo lunghissimo capitolo di Bereshit e la parte più drammatica, la distruzione di Sodoma, Gomorra, Zeboim e Adma, il dialogo con uno dei due Anashim, uno dei due Malachim, che deve far forza a Lot perché non ne vuole sapere di uscire Cincischia ehm, non ne vuole sapere di uscire, perché? perché sa che quasi tutta la sua mispacazza era distrutta, salvo le due figlie e la moglie, quindi che poi dopo invece purtroppo anche quella eh, morirà. E quindi siamo proprio nel, nel dramma. La parte finale del capitolo 19, che sarà il quarto ultimo video, dedicato al capitolo 19 di Bereshit, sarà il racconto eziologico del, dell'incesto per Amman e, e Dom e quindi eh, è un altro argomento e lo tratteremo in eserata di ora la prossima volta quindi siamo rimasti alla, al momento in qua, nel quale Lot indugia indugia perché sa che solo due figlie potranno essere salvate insieme alla moglie questo almeno è ciò che gli è stato detto dai due Anashim, dai due Malachim. E quindi siamo al versetto 16. E indugiò, finimmo proprio qua, e indugiò. E fecero forza, no? Vaye hazehu, Anashim, be'yadò. Fecero forza proprio nella sua mano, lo presero proprio per mano, lo, quasi lo costrinsero, non solo lui, uve'yad ishtò, quindi anche la mano della sua donna, che voi trovate la traduzione moglie, uvayad shteybanotav, e alla mano delle, delle due figlie, per pietà, proprio per pietà, Hel eh, hemlat hashem alive, la, questa, la, questa pietà del tetagramma su di lui, e fecero uscire vayotseu, e li condussero mihuz fuori, lair, dalla città. E li condussero fuori dalla città. Quindi proprio presero in mano loro la, la regia di questa soteria, di questa salvezza. Ecco che, versetto 17, noi abbiamo, dopo averli condotti fuori, dopo rivediamo... Uno di loro disse, fuggi per la via, non guardare indietro, non fermarti per la valle, fuggi sulle montagne per non essere travolto. Malot, Malot gli disse, no mio signore, vedi il tuo servo ha trovato grazia ai tuoi occhi e tu hai usato grande misericordia verso di me salvandomi la vita, ma non riuscirò a fuggire al monte senza che la sciagura mi raggiunga e io muoia. Vedi questa città è abbastanza piccola, vicina, perché io mi possa rifugiare, perché lei è piccola, lì ce la vedremo adesso quando faremo la lettura parola per parola del testo. Zoar, piccola, la lucente splendente città di Zoar, la piccola Zoar. Lascia che io fuga lassù, che non è, non è una piccola cosa, così la mia vita sarà salva. È un dialogo estremamente concitato, drammatico, è una grazia su grazia su grazia che gli viene chiesta a uno dei due malachim, a uno dei due angeli. E il versetto 21 gli rispose «Ecco, io ti ho favorito anche in questo di non distruggere la città di cui hai parlato». Quindi Zoar viene salvata proprio per il desiderio, per questa intercessione di Lot verso questa città, la piccola. Il sole spuntava sulla terra e Lot era arrivato a Zoar. Quando ecco il Signore fece piovere dal cielo sopra sdomme e morà, zolfo, fuoco proveniente dal Signore, dal tetagramma. distrusse questa città, tutta la valle, con tutti gli abitanti della città e la vegetazione sul suolo. Ora la moglie di Lot guardò indietro e divenne una statua di sale. Abramo andò di buon mattino al luogo dove si era fermato davanti al Signore, contemplò dall'alto Sodoma e Gomorra e tutta... E tutta la distesa della valle vide che un fumo saliva dalla terra come un fumo di fornace. Così, quando Dio distrusse la città della valle, Dio si ricordò di Abramo e fece sfuggire Lotta alla catastrofe, mentre distruggeva la città nelle quali Lot aveva abitato. Quindi, ecco, vi ho fatto la lettura del testo Cei, abbastanza scorrevole, perché? Perché il testo è molto contorto dal punto di vista grammaticale e quindi va ponderato parola per parola e quindi torniamo al versetto 17 e nel far che uscivano loro dalla fuori vaiomer disse non si sa il soggetto ma è sicuramente uno dei due è Anashim perché poi dopo quando risponderà come vi ho letto prima Lotto lo chiama mio Signore. Non è Dio, eh? Attenzione. Al-Nafshekha al-Tevit akharecha vialtaamod vekollakhikar. Fuggi, fuggi per la tua vita. Non guarderai a dietro di te e non e non starai nella vallata. Non, ci, non cincischiare, non ti guardare dietro. Ora. La prima problematica è quella del guardare indietro, perché il guardare indietro nella Bibbia ha due valenze. La prima, questa, una specie di, di, di modo anche psicologico di cullare eh, i piaceri e ricordare anche magari i momenti negativi della vita precedente. Questo è un aspetto assolutamente terrificante dal punto di vista spirituale, ma il secondo modo è esattamente il contrario. Cioè solo voltandoti indietro puoi fare teshuva. Solo ritornando sui tuoi passi puoi fare teshuva. Quindi l'importante è che noi, cari, cari amici, cari fratelli in fede, per chi condivide la fede cristiana, eh, a volte prendiamo un po' così delle, dei drittoni dal punto di vista della, della letteratura spirituale. Quindi voltarsi indietro è sempre sbagliato, in questo caso lo è, e quindi non si può estremizzare una verità. Perché tornare indietro ti su va. Stai andando in una strada che ti porta alla distruzione, in un vicolo cieco, stai fermo, devi tornare indietro. Continui ad andare avanti, devi tornare indietro. Devi tornare indietro. Chi fa camminate e non guida la macchina sa che se sbagli strada poi devi tornare indietro, devi farti altri due chilometri avanti, due chilometri indietro, con la macchina ci metti due secondi. I piedi fai fatica, quindi bisogna stare molto attenti alla strada da scegliere. È un po' questa l'ottica. Dell'esodo del cammino, no? noi non essendo più dei camminatori con la macchina facciamo fatica. Ma chi è un camminatore capisce bene che se sbaglia il sentiero deve tornare indietro e quindi deve fare teshuva Quindi, già è particolare questo aspetto. Poi c'è un altro discorso: vai omerlot, disse lot a loro, a loro al nadonai penit bahaini ara. Amatai, il male umati inena matse avdecha se cioè io ho trovato eh, eh, se ho trovato tuo servo Gen, grazia Gen è proprio grazia è la grazia è la radice eh, hanna hanna il nome hanna no? la madre di Shmuel, hanna hanna è la grazia se ho trovato proprio grazia, cioè ai tuoi occhi, e la grazia la può provare solo Dio, eh? Mm -hmm. Tagdal, tagdal, ve taggal, e allargasti, no? E fac facesti grande la tua chesed, la tua, la tua lealtà, la tua lealtà, asher asita, Imadi, che tu hai fatto, con Quindi la realtà che Dio ha non è una cosa che ha Lui nella mente, è qualcosa che fa perché è lo stesso verbo che si usa eh, nella creazione, cioè dopo la creazione che Dio comincia a fare no? questo, questo verbo asano, asita, imadi, con me. Imadi è bellissima perché tutte le volte che c'è con come, come, imadi eh, quando dice che cammineremo, no? Et celem bemavet, celem bemavet. No? nell'ombra della morte, tu sei con me, ricordate i salmi, ma dunque io scendessi no? nella morte, è molto intimo questo imadi, far vivere et la mia anima, cioè la mia vita, la mia persona potremmo dire, e io non potrò fuggire a ar al monte. E anche qui ci sono due livelli, perché dice, io non ce la faccio a fuggire al monte, perché il monte è troppo alto, fare questa, al, questa alia è difficile per me. Abramo aveva interceduto, l'abbiamo visto l'ultimo versetto di questa pericope, prima di iniziare quella, quella catastrofica che vedremo la prossima volta, dell'origine di Moab e Ammon, no? con questo incesto delle due figlie non ce la faccio a salire così in alto, sono uberato, sono gravato da una vita che non è una vita santa, nonostante tu per intercessione di, di, di mio zio, di Abram, Lot era un po' un, quasi un figlio adottivo, perché era il figlio di Nahor, figlio di suo fratello, che aveva il nome del nonno, Nahor, padre di, di, di, di Terach, che era il genitore appunto di, di, di Abram e Nahor, eccetera. e quindi non ha questa elevatezza spirituale, dice non ce la faccio a rivelarla, mi perdo per strada, e dice eh, potrei non raggiungere, e il male mi faccia matì, e io muoia, non riesco a raggiungere questo ra, questo male, perché dico due livelli, il primo livello è chiaro, il pioverà fuoco e zolfo, morirà, ma la preoccupazione di Lot qui è anche spirituale, perché sta usando dei termini che si usano proprio anche nei salmi. Perché, vedete, dice, dice affinché io non sia raggiunto, qui è proprio un discorso spirituale, perché si parla del raha, del male. Non si può dire che una punizione di Dio sia un male. Usa questo termine. Ecco là la, la città, la quella vicina, quella città, questa, questa città vicina, per scappare Shammah là, essa dice Mesoara, no? Dice, è piccolessa, E nella piccolessa, Zoar che è poi il nome del posto, fuggirò, al Nashamma, fuggirò là, su. Sure. allora forse non, non è piccola Mesoara, non è Mesoara il, lei, non è, non è forse piccola lei? Ecco. E qui c'è la risposta. Qui c'è la risposta e dice: Vayomere live, Inè, Nasiti, ecco, io sollevai paneja, tuoi volti, gamla da varze, anche per questa cosa qua. È un modo di dire un po' difficile, ti ho accontentato, ecco, diciamo, perché per questa cosa di non sconvolgere ir Ashar di Varta, quella città che, della quale tu mi hai parlato. Quindi Zoar viene salvata dalla intercessione, dalla necessità di Lot. Però ancora una volta indugia, indugia. E allora ci, sì, di nuovo, Maer Imalet Shamma. Kilo uchal, la Zot davar, aboach, sciamma. Affrettati, fuggi là perché non posso fare, di nuovo il verbo eh, asà, il verbo fare, davar, questa cosa, fino a che tu non arrivi là, che non ti poni al riparo, là. Al zoar. E così fu chiamata quella città. Zoar, piccolezza, è una piccolezza, attenzione, si chiama Or della luce la, luce, la luce di Dio, questa piccolezza, eh, gli si dà il nome perché lui vuole andare in un luogo chiamato piccolezza e questo sarà eh, il titolo di uno dei più grandi libri della spiritualità ebraica, lo Zoar. Presa da qua, perché è una città che si è salvata per l'intercessione di Lot, per il progetto di vita di Lot ed è una città di forte luce e ombre, ritirata, riservata, dove lui ha potuto vivere una vita che noi potremmo presumere, presumere da poi, dagli eventi di Genesiaci, una, una vita spesa per Dio. Andiamo a vedere adesso il testo, siamo eh, al versetto 23 il sole uscì sulla terra ascemes ya arez velot ba zoar il sole uscì no eh, sulla terra e lot arrivò piccolo zoar arrivò non solo a zoar ma arrivò piccolo ecco arrivò piccolo Va Hashem il tetagramma, ecco, in tir al zdom vi alhamorà, Gafrit. Fece piovere su Sodome Gomorra, Gafrit. Gafrit era lo zolfo. Veesh è fuoco. Me et da il tetagramma. Min shamai dal tetagramma dai cieli. Baiafoch et Arim, drammatico, e sconvolse le città, Airel, Vedcol e tutta la vallata, Vedcol Yoshve Arim, e tutti gli abitanti delle città, non solo, Ve Zemach Adama, e tutta la vegetazione sul suolo sulla terra e adesso l'altro dramma l'altro dramma perché? perché Tabet isto e guardò la, su la, sua, la sua donna Maharad. dietro di lui non dietro di lei dietro di lui vatei netzir melach e fu colonna di sale che poi cosa voglia dire guardare dietro di lui questo rimane sempre un mistero certamente ci sono tre cose da considerare la prima ha disubbidito un ordine perché il comando era Lot non guardare dietro di te non dice mai di guardare la città, con tutte le interpretazioni che lei aveva, diciamo così, in cuore la città perché era legato ai beni terreni, tutte fesserie, anche perché no, primo non c'è scritto che guardasse dietro la città, c'è scritto invece che guardò dietro di lui, quindi lei andò contro un comando di Dio che aveva dato al marito, ma evidentemente se il marito non poteva guardare dietro, dietro di sé non poteva neanche lei guardare dietro di lui, non di lei, di lui, pronome maschile. La seconda cosa, che se lei avesse guardato la città, che poteva essere anche davanti da lei, non necessariamente di dietro o di fianco, non ci sarebbe stato nulla di male, perché in quella città stavano morendo le figlie, i figli, i generi, presumibilmente i nipoti, presumibilmente non c'è scritto, ma presumibilmente i nipoti, dei figli e delle figlie e dei generi c'è scritto. Quindi che una madre guardi il luogo della morte dei figli mentre muoiono, non credo che sia, non sia punibile, non credo proprio che sia punibile però nella nostra testa abbiamo queste immagini, che lei si guarda la città e rimane, quello, quello è, è un problema nostro, non un problema della moglie di lotta. Poi, chiedere come mai Dio l'abbia colpito in questa maniera, visto che, punto numero uno, abbiamo detto, lei ha disubbidito quest'ondine che Dio aveva dato al marito, e, e, e quindi al suo uomo, e quindi anche lei doveva stare diciamo al comando, un po' come la vedeva, certamente, certamente ehm, la cosa che così fa riflettere è che anche i sacerdoti quando andavano al tempio sapevano che se fossero andati impuri sarebbero morti, fulminati succedeva e nessuno chiedeva il perché perché se c'è una normativa e non la fai puoi anche morire io non voglio la morte del peccatore ma che si converte viva il terzo motivo potrebbe essere di ordine antropologico però legato chiaramente alla, a un certo codice d'onore che c'era all'epoca cioè chi guarda eh, le spalle del, del marito è Dio, chi guarda le spalle della moglie è il marito. Eh, un po' come quando ci fu l'attraversamento dello Yabok, Jacob eh, fece attraversare le mogli e i figli e lui stette dall'altra parte per difenderli. Vi ricordate quando stavano per andare eh, la mattina dopo, chiaramente, incontro a Esav? e lui quella notte combatté con, con, con Dio stesso, con questo uomo misterioso, eh? e gli cambiò il nome. Perché? perché la retroguardia è sempre quella del, di chi guarda alle spalle. Allora lui poteva guardare dietro di lei, ma non poteva lei guardare dietro di lui. Quindi c'è anche questa possibilità. È una possibilità, eh? perché non, non c'è scritto, quindi ma dice solo non guardare dietro. Vi saluto, vi ringrazio. Se vi è piaciuto potete mettere chiaramente un like. La prossima volta finiremo il capitolo 19 perché abbiamo il grande problema dell'incesto e poi se volete e non l'avete ancora fatto potete iscrivervi al canale, noi siamo felicissimi e volete stare, se volete stare aggiornati per i nostri video potete attivare la campanella qui sotto, quella grigia, quella che vibra. Ciao alla prossima, grazie!